io ho cominciato a 13 anni perché volevo sembrare più grande per far colpo sul ragazzo mi sono detta proviamo è una riga cosa vuoi che sia poi diventano due e nemmeno te ne rendi conto e sei dentro all'inizio è bellissimo stai bene, ti senti figa perché ma comunque è una cosa che ti dà una grande sicurezza in te stessa poi però cominci a stare male io stavo sveglia tutta la notte avevo le occhiaie di giorno stavo sempre chiusa in bagno e allora mia madre si è insospettita e quando sono uscita ha visto che nascondevo qualcosa sotto il maglione. e mi ha trovato il libro ho provato a negare, a dire che era il primo, poi si è messa a frugare in camera mia e ha tirato fuori di tutto, saggi, biografie, romanzi, di tutto. Il fatto è che non riesci più a smettere, cominci con la roba leggera e poi alla fine ti fai quella pesante. Io ho iniziato con Benny, Pennac, poi sono finita a spararmi l'Ulisse di Joyce. Quando, quando leggi la, la cosa peggiore è che fai del male alle persone che ti vogliono bene. Io una volta ero con la mia famiglia e stavamo guardando Barbara d'Urso, solo che sudavo, mi tremavano le mani, insomma si vedeva che stavo male e poi d'un tratto sono sbottata, ho detto ho detto a mia madre che era una cretina, a mio padre che si rincoglioniva davanti alle partite di calcio e, e così di punto in bianco davanti a loro gli ho tirato fuori un libro di Seneca in latino mia madre si è messa a piangere mio padre mi ha cacciato di casa adesso poi è venuta fuori questa roba nuova tipo gli audiolibri che tu praticamente puoi, puoi leggere sempre anche, anche mentre fai altre cose, sempre. Poi, poi ci sono gli ebook, che è l'ultimo stadio. <ride> l'ultimo stadio di quando un libro solo non ti basta. Non ti basta più e ne puoi avere dietro cento, mille. Non c'è più nessun limite. Ci sono dei rischi, lo so. Ti può capitare la roba tagliata, usano la colla. Cioè, tagliano la copertina di un libro e lo attaccano su un altro. Ad esempio, una volta ero, ero per strada ho comprato i fratelli Karamazov e poi mi sono resa conto che ero un libro di moccia. Cioè, per poco quella volta non ci sono rimasta. Io, io comunque sto provando a smettere perché rivoglio la mia vita in cui non capivo niente ma ero felice. E adesso guardo Amici di Maria, uh, i programmi di Giletti, faccio Zumba in palestra, vado al centro commerciale. Però è un attimo. È un attimo che ci ricaschi e ti ritrovo in biblioteca. Per questo voglio dirlo a tutti. Non fate come me. Non iniziate a leggere poi non smettete più